Ciao ragazzi, allora su questo video vedremo un esercizio sulla diagonalizzazione di una matrice e quando una matrice è diagonalizzabile e quando no. Allora, sia questa matrice M 100-120-102, per prima domanda dobbiamo determinare gli autovalori di M e le relative molteplicità. 2. determinare gli autospazi di M e trovare se esiste una base B di R3 formata di autovettori di F, cioè di, della matrice e 3. calcolare una matrice P invertibile tale che P alla meno 1 sia diagonale allora cominciamo dal primo determinare gli autovalori di M e le relative molteplicità allora per prima cosa dobbiamo trovare il polinomio caratteristico e si trova così, determinante della matrice M meno L per la matrice identità uguale 0. La matrice M è 1, 0, 0, meno 1, 2, 0 meno 1, 0, 2 sto semplicemente sostituendo su questo tipo qua meno lambda per 1, 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 1 uguale 1, 0, 0 Zero, meno uno due zero meno uno zero due meno lambda zero zero zero, zero lambda zero, zero zero zero lambda allora procediamo da questo risulta che facendo i calcoli 1 meno lambda 0 0 meno 1 2 meno lambda 0 meno 1 0 2 meno lambda per questo adesso dobbiamo trovare il determinante però al secondo video che ho fatto cosa abbiamo detto per le matrici triangolari? questa è una triangolare inferiore cioè tutti gli elementi sopra la diagonale principale sono zeri e se abbiamo una matrice come questa il determinante è semplicemente il prodotto della diagonale principale allora det uguale det scusa tm uguale con 1 meno lambda per 2 meno lambda per 2 meno lambda e questo è uguale con 1 meno lambda per 2 meno lambda al quadrato e questo è il mio polinomio caratteristico adesso trovando i radici di questo polinomio troveremo anche gli autovalori cioè per di lambda uguale con 1 meno lambda per 2 meno lambda al quadrato uguale a 0 questo significa che l'1 sarà 0 una parte questo qua cioè o 1 meno lambda uguale 0 o questo qua o 2 meno lambda uguale 0 questo uguale con lambda uguale 1 e questo uguale con lambda uguale 2 questo qua però ha moltiplicità 2 perché come abbiamo visto qua l'abbiamo trovato due volte allora l'esercizio che ha chiesto per la molteplicità di autovalori qua dobbiamo scrivere che questo ha molteplicità 1 questo ha molteplicità 2 questi sono i nostri autovalori. Lambda uguale 1 e lambda diciamo così lambda 1 uguale 1 e lambda 2 e 3 uguale 2. Allora andiamo adesso, allora, andiamo adesso a calcolare gli autovettori. Cominciamo per lambda uguale 1. Dobbiamo trovare il primo autovettore. Questa è molteplicità 1, allora dobbiamo trovare un autovettore per lambda 1. La nostra matrice era m uguale 1 meno lambda 0, 0, meno 1, 2 meno lambda 0 e meno 1. 0 2 meno lambda dobbiamo sostituire dove lambda 1 abbiamo 1 meno 1 0 0 meno 1 2 meno 1 0 meno 1 0 2 meno 1 questo è uguale con 0 0 0 meno 1 1 0 meno 1 0 1 e questa è la matrice che risulta sostituendo dove lambda 1 allora come si trovano gli autovettori dobbiamo prendere m uguale con 0 0 0 meno 1 1 0 meno 1, 0, 1 fare il sistema x, y, z uguale 0 cioè dobbiamo risolvere un sistema omogeneo andiamo a vedere allora qua è tutto 0, allora devo risolvere dobbiamo risolvere il sistema omogeneo cominciamo Vediamo questo qua, meno x più y uguale 0. Poi questo qua, meno x più 0 y, non lo scriviamo, più z uguale 0. Da questo risulta che yeah. x uguale y. z uguale Y, y è una variabile libera, allora Y appartiene ad R, L abbiamo è come trovare una base X, Y, z uguale con X uguale Y, L abbiamo con A, Y, Y è libera, la scriviamo direttamente e z uguale a y fattore comune y rimane 1 1 1 questo è il nostro primo autovettore lo scriviamo così v 1 uguale con 1 1 1 allora per lambda uguale 2 qua abbiamo detto questo autovalore ha molteplicità doppia, allora dobbiamo trovare due autovettori, se non troviamo due autovettori significa che la matrice non è diagonalizzabile, allora andiamo a sostituire do dove lambda è 2, abbiamo ancora che m1 lambda 0, 0, meno 1 2 meno lambda 0 e meno 1 0 2 meno lambda facciamo la sostituzione 1 meno 2 0 0 meno 1 2 meno 2 0 meno 1 0 2 meno 2 questo uguale con meno 1, 0, 0, meno 1, 0, 0, meno 1, 0, 0. Allora, il sistema che risulta è questo. Qua abbiamo la colonna di x, qua la colonna di y, qua la colonna di z meglio scriviamo meglio così lo capiamo allora meno 1 meno 1 meno 1 0, 0 0 0 0 0 0 x y z uguale con 0 questo risulta che il nostro sistema sarà questo meno x uguale 0 meno x uguale 0 e meno x uguale 0. Questo qui... Che risulta? Che x uguale 0. Allora, andiamo a trovare gli autovettori x, y, z uguale con 0, y, e z. non ho trovato valore per gli altri due allora andiamo a separare che è 0 prima quelli di, di y e poi quelli di z y 0 più 0 0 e z uguale sto fuori di y e rimane 0 1 0, più z 0, 0, 1 allora abbiamo trovato due autovettori e quello significa che la matrice è diagonalizzabile allora v2 uguale con 0, 1, 0 v3 v3 uguale con 0 0 1 una volta trovati anche gli autovettori noi possiamo scrivere che una diagonalizzazione della nostra matrice è la seguente m uguale con P per D per P alla meno 1 dove P è la matrice degli autovettori e D la matrice degli autovalori allora come si scrive la matrice D? i nostri autovalori erano lambda uguale 1 e lambda 2 3 uguale 2 semplicemente questi sono i valori della diagonale principale scriviamo 1 0 0 0 2 0 0 0 2 e questo è tutto la matrice degli autovettori è uguale con ho scritto qua il primo autovalore e allora scrivo il primo autovettore 1 1 1 poi il secondo questo qua 0 1 0 il terzo 0 0 1 e questa ragazzi è una diagonalizzazione della matrice M ricapitoliamo Per primo dobbiamo trovare il polinomio caratteristico. Una volta trovato il polinomio caratteristico, ci sarà di questo tipo. Dobbiamo trovare le radici, cioè L. Le radici sono i autovalori le soluzioni del polinomio caratteristico sono gli autovalori poi trovando gli autovalori cioè le soluzioni che sono questi qua vado a sostituire sulla matrice. Abbiamo questo risultato qua. Risolviamo il sistema, troveremo la base, e poi il risultato sarà l'autovettore. No se gli autovalori sono di molteplicità 1, devo trovare un autovettore vettore se sono di molteplicità 2 devo trovare due autovettori se non trovo 2 se ho due autovalori e non trovo due autovettori questo significa che la mia matrice non è diagonalizzabile e poi quando trovo sia gli autovalori sia gli autovettori auto li scrivo come matrici il mio risultato sarà la diagonalizzazione della matrice che mi chiedono cioè m uguale con p, che è questa qua, per d, che è questa qua, per p alla meno 1 che è l'inversa di questa qua facendo i calcoli troveremo una matrice, non so, la chiamiamo OMOC che sarà la diagonalizzazione della matrice M per adesso è tutto ragazzi, spero che vi è stato chiaro seguitemi sui social per non perdere i prossimi video sotto il video troverete un file pdf con la soluzione dettagliata di questo esercizio e se vi è piaciuto mettete un mi piace e seguitemi ci sentiamo al prossimo video, ciao!